Buon compleanno Giovanotti. Gli auguri vintage del bassista Saturnino. Nel giorno del compleanno di Giovanotti, spunta su Facebook una foto in cui il cantante è in compagnia di Saturnino. È proprio il bassista e fedele amico di Lorenzo a pubblicare l'immagine, un po' datata, che li ritrae insieme. Un'amicizia lunga oltre vent'anni. Volevo augurare buon compleanno al mio cantante preferito Lorenzo Giovanotti Cherubini. Che la forza sia con te! Questa è la didascalia che accompagna l'immagine sfocata pubblicata da Saturnino sulla sua pagina ufficiale. Al primo impatto si riesce a riconoscere solo il cantante, che all'epoca era ancora sbarbato e portava sempre l'immancabile cappellino. Ma osservando meglio il ragazzo accanto a lui nella foto, si capisce bene che è proprio Saturnino, anche se con qualche capello in più e gli occhiali, che diventeranno poi uno dei suoi segni distintivi. Dopo pochi minuti, i fan si scatenano, c'è chi fa gli auguri a Lorenzo, chi prende in giro i due ex ragazzi per il tempo che passa inesorabilmente per tutti, chi ricorda dov'era all'epoca della foto. Ma quasi tutti i commenti sottolineano l'amicizia che lega il cantautore toscano e il bassista marchigiano. Lorenzo e Saturnino si sono conosciuti circa 27 anni fa e da allora non si sono più lasciati. In loro è un sodalizio artistico ma soprattutto il racconto di una profonda amicizia, fatta di stima e affetto reciproco. I due hanno anche condiviso un appartamento nei primi anni 90 e più volte lo stesso Saturnino ha detto che per lui Lorenzo è il fratello che non ha mai avuto. In occasione di un'intervista, il bassista ha raccontato che c'è stato anche qualche screzio in passato, come è normale che accada tra due persone ma sono stati sempre tutti superati perché ho la fortuna di avere con Lorenzo il rapporto senza filtri. Credo che questo sia il principio fondamentale che permette di mantenere un rapporto di lavoro e un'amicizia. Tanto che gli chiedo spesso consigli su questioni che non hanno niente a che fare con la musica e viceversa. Gli auguri sui social degli amici di Lorenzo. Saturnino non è stato l'unico collega e amico a fare gli auguri a Giovanotti, anche Albertino ha preso spunto dalla foto pubblicata dal cantautore su Instagram, in cui si vede Lorenzo con cuffie e mixer da DIY, cosa ci vuoi dire Lorenzo Giovanotti che rubini con questa foto? Caro Lorenzo, il primo amore non si scorsa mai. Auguri Lorenzo. E poi ancora gli amici di tutte le radio e dei maggiori quotidiani online. Intanto, proprio ieri il cantante ha svelato le date del tour che lo vedrà impegnato nei primi mesi del 2008. Lorenzo Live 2018 partirà da Milano.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 Poi sarà la volta dell'Europa, con Stoccarda il 16 giugno, Vienna il 19 giugno, Zurigo il 21 giugno, Bruxelles il 23 giugno e Lugano il 30 giugno.